Michael Reynolds è un visionario. 40 anni fa, quest'architetto americano ha infranto tutte le regole con una brillante idea. Quando ho cominciato a costruire case con lattine di birra, gli ingegneri mi hanno detto che stavo offendendo la professione, perché facevo case usando la spazzatura. Oggi ci sono più di 2000 di queste case ecologiche. Parleremo adesso Michael Reynolds, un architetto americano che per lungo tempo non è stato preso seriamente, perché ha costruito case solo fatte di rifiuti. Legno, bottiglie di plastica, pneumatici, scatolame. Ma oggi è una star e i giovani architetti di tutto il mondo vanno da lui per imparare e lo aiutano a costruire le sue case. Guardate. Siamo a Baja California, in Messico, sul Pacifico. Un gruppo di ragazzi sta lavorando in un cantiere diverso dagli altri. Costruiscono una house vale a dire una nave terrestre. Un concetto rivoluzionario di abitazione ecologica, nato dall'immaginazione di un architetto americano di 64 anni, Michael Reynolds, ha messo a punto una casa innovativa. Michael, che cos'è che rende questa casa tanto speciale? È autonoma per sé e per la gente che vi abita. Non ha bisogno di infrastrutture, non è collegata ad alcun servizio. Si procura da sola l'energia, l'acqua e gestisce i suoi impianti. Regola la sua temperatura, permette la coltivazione del cibo ed è costruita con quello che produce la nostra società. Composta da 10.000 bottiglie, 5.000 lattine e 700 pneumatici usati, questa casa non solo ricicla spazzatura, ma tiene anche a bada il consumo di energia. I suoi inquilini vivono in completa autonomia, utilizzando un vero arsenale tecnico, pannelli solari, energia eolica, un serbatoio d'acqua piovana e un ingegnoso sistema di regolazione termica. Qui c'è la serra? Sì, qui è dove vengono trattate le acque di scolo e dove viene coltivato l'orto. E c'è anche un giardino. Sì, qui c'è la maggiore concentrazione di calore per via delle vetrate. A causa del moto convettivo l'aria calda sale in alto, quella fredda scende. Quest'ultima si scalda e sale a sua volta e così via. L'aria arriva dai tubi nelle pareti posteriori, quindi lo scambio avviene tra l'aria più calda nella serra e quella più fredda nello spazio abitativo. Qual è l'aspetto più importante di queste case? Le persone che vivono qui hanno tutto. Prendono l'energia dal sole e non da una società elettrica che aumenta il costo ogni mese o ogni anno. Dà alla gente la libertà, la libertà di gestirsi come vogliono. E il prezzo di questa libertà è intorno ai 150.000 euro, direi una somma più che ragionevole. Sembra l'opera di un artista. Queste lattine appese al muro, i vecchi pneumatici, davvero interessante. Questo è un modo per portare luce in casa con bottiglie usate. 2000 case nel mondo sono state costruite con questi metodi. Sono costruzioni che uniscono tutta una generazione. È incredibile. La maggior parte degli operai qui sono volontari, provenienti dai quattro angoli del globo. Tu vieni dalla Svezia e sei una studentessa in architettura. Perché sei qui? Questa è la nostra terza Airship. Ne abbiamo costruita una a svolla in Olanda, l'anno scorso eravamo in Montana e quest'anno siamo in Messico. Quando ero al terzo anno ho pensato, bene adesso sono architetto, cosa voglio fare? Non voglio costruire case ad alto impatto visivo e quando ho conosciuto Michael ho detto, voglio fare questo. Mentre il suo lavoro è ancora oggi fonte di ispirazione, questo atipico architetto ha dovuto combattere per molti anni per essere preso seriamente. Quando hai iniziato a costruire queste case, tutti ti ridevano dietro? Questa è la classica storia del brutto anatroccolo. Quando tutto ciò era ancora in fase di ideazione, mi prendevano in giro. Mi hanno anche tolto la licenza. Davvero. Sì, e poi tutto è cambiato quando il mondo ha avuto bisogno di me e hanno capito tutti quello che stavo facendo. Ho capito qualche decennio prima quello che sarebbe successo. Tutto è cominciato 40 anni fa nel New Mexico. Come un vero visionario, Reynolds ha capito presto che avremmo dovuto rivedere il nostro stile di vita e ha scelto la sua strada. Quando ero alle scuole superiori, decisi di diventare architetto perché ero bravo nel disegno. Ma tutto il processo di lavorazione che fa un architetto mi ha sempre lasciato perplesso. Ho pensato che l'architettura in realtà fosse tutta una cretinata. Mi piaceva molto, ma non mi piaceva come veniva applicata. Mio padre faceva il lattaio, non avevamo molti soldi, e non buttava niente. I barattoli della marmellata, i cartoni del latte. Pensava che queste cose potessero essere utili e non bisognasse buttarle via. Questo mi ha influenzato. Vissuto in pieno movimento hippie durante gli anni 70, Reynolds, dopo essersi laureato all'Università di Sinsignanti, sognava un ritorno alla natura ha scoperto i vasti spazi di questo deserto dell'America dell'Ovest e ha ottenuto l'autorizzazione per lanciarsi in queste costruzioni sperimentali. Ho iniziato facendo case di lattine di birra e la gente, gli ingegneri, mi definivano una disgrazia perché facevo case di spazzatura. Ma per me aveva senso perché queste cose, queste lattine di alluminio, non si spostavano più. Questa è la prima casa costruita con lattine di birra. È chiamata casa dito perché sembra un dito. È ancora solida, 35 anni dopo. Comunque questo spirito creativo non si ferma qui. Presto scopre la proprietà isolante dei vecchi copertoni, come la loro capacità di puntellare i muri. È con questa nuova struttura che ha costruito la sua casa dove è andato a vivere con la sua famiglia nel 1988. Questa è la prima che abbiamo chiamato Earth Ship. Avevo bisogno di una casa perché stavo sposando Chris. Questo è successo 20 anni fa e ancora viviamo qui perché funziona. Molto semplice, facile da costruire. Sono tutte lattine di birra intonacate. Non ci sono porte, non ci sono muri. Praticamente è una serie di stanze a forma di U tutte collegate con la serra non c'è impianto di riscaldamento o di raffreddamento usiamo il caminetto sottonatale, questo è tutto la nave terrestre è in grado di adattarsi a tutte le temperature che variano dai meno 30 ai più 50 gradi celsius mentre l'interno resta costante 25 anni dopo Reynolds vive ancora qui con sua moglie è sempre pieno di idee, infatti quando Michael è silenzioso sai che qualche cosa gli sta girando per la testa. Padrone del suo tempo, gli piace fare le cose a modo suo, Testardo, meraviglioso, pieno di inventiva, è unico e guarda la vita in un modo diverso rispetto alla maggior parte della gente. Fondano una società per sviluppare questo concetto innovativo, questo modo rivoluzionario di concepire l'abitazione non poteva restare nell'ombra per molto tempo. Abbiamo scritto libri, naturalmente articoli su riviste e abbiamo attirato tanta gente che ha finito per lavorare con noi. Sono diventati la nostra squadra. Seguendo le sue idee, una trentina di famiglie hanno costruito la loro nave terrestre. E c'è un intero villaggio sbocciato in pieno deserto a Taos, ispirato da questo carismatico pioniere. Tutte queste persone sono i miei figli, la mia famiglia, i miei amici Per me è più di un legame di sangue queste comunità che vivono senza infrastrutture hanno inventato un mondo che mette in discussione i sistemi di distribuzione e il potere collegato. La Contea mi ha scritto una lettera dicendo che abbiamo saputo che lei ha sviluppato tre comunità che potrebbero essere una violazione di uno o più regolamenti delle prescrizioni sopraindicate. Fra il 2004 e il 2007 ha dovuto lottare contro le istituzioni per far accettare le sue idee poco convenzionali e recuperare la sua licenza di architetto. Comunque il suo lavoro ha raccolto il rispetto meritato dopo lo tsunami nel gennaio 2006. L'onda gigantesca che ha diviso in due il sud-est asiatico ha lasciato migliaia di persone senza casa, senza acqua e senza elettricità. L'architetto sapeva di poter essere utile in qualche modo e ha deciso di andare con i suoi collaboratori alle isole Andaman in India. Quando c'è un disastro totale, in quel momento le nuove idee possono diventare un salvagente. Un architetto geniale. Reynolds crea uno speciale rifugio adattato per le emergenze e insegna la sua tecnica agli abitanti della regione. Quello che stiamo cercando di raggiungere è un rifugio low-tech, un'architettura ecologica, ma molto resistente ai terremoti che usa materiali locali e contenitori per raccogliere l'acqua. E la struttura in bambù Deve essere indipendente da quella in pneumatici. Quest'ultima vibra mentre l'altra oscilla. Sta ferma e oscilla. Magica, è magica. Vorrei in ogni isola una costruzione di questo tipo. Progetti simili seguirono il tifone Katrina in Louisiana, Rita in Messico. Reynolds ha trovato la risposta ai disastri climatici. È una soluzione per il futuro del mondo, dove le risorse naturali stanno diminuendo ogni giorno e la popolazione continua a aumentare. Ma ci vuole tempo per cambiare mentalità. Ci sono molte persone, architetti inclusi, che riconoscono i meriti di questa nuova direzione, ma nello stesso tempo il dogma tradizionale e la convenzione sono molto potenti. E fare edifici con materiale riciclato non piace a molte persone. La vedo come una direzione positiva verso cui andare. Dobbiamo essere logici, scoprire e capire che abbiamo bisogno di mantenere la Terra tranquilla, perché noi viviamo qui.